nuovo video. Oggi ho deciso che preparerò per me, per voi, gli gnocchi di patate. Dato il mio ultimo video del pranzo del mio compleanno dove ho manifestato il mio amore per gli gnocchi, molti di voi mi avete consigliato di farli a casa. E Bravi, ci avete ragione. <ride> Effettivamente non avevo mai considerato questa idea perché pensavo fosse una ricetta incredibile, difficilissima e tutto in realtà sono andata a vedere e la ricetta sembra sembra facile il motivo per cui non li compro al supermercato è perché gli gnocchi normali hanno pochissimi ingredienti mentre gli gnocchi senza glutine hanno 10.000 pasta ingredienti e decisamente non sani e salubri quindi ho deciso di provare a fare gli gnocchi di patate Adesso con voi, qui, io. <ride> Ci proviamo. Allora, avevo delle patate che stavano andando a male in realtà. Allora le ho buttate tutte in pentola e le ho fatte bollire. Le patate sono pronte quando è possibile bucarle con uno stuzzicadente o cosa per la carne. Quando questo accade, sono pronte. No, l'una al tavolo è pulito. Via. Gli ingredienti sono pochissimi, patate, che adesso io ho appena fatto bollire quindi sto lasciando un po' raffreddare, un uovo e farina. Io in questo caso userò la farina di riso, che si trova sul piccato, uh, perché ne ho tantissima. Piccoli appunti, per questa ricetta cercherò di contare e pesare, così da darvi una ricetta con dosi e quantità rispetto alle altre che ho sempre fatto. Due. Terrò i capelli legati perché nella mia ultima ricetta, come avete notato anche voi, i miei capelli hanno rischiato di entrare nell'impasto, ma adesso li tengo legati dietro. E tre, rimarrò in vestaglia perché mi sento molto più nonna e quindi mi sento molto più a mio agio. 4 il tavolo è pulito. L'ho lintato e pintato ed è pulito, ci cioè si può mangiare sopra, quindi preparerò Qui impasterò qui, no, luna no, no, il tavolo è pulito, luna è ancora pulito. Ok, allora qui abbiamo circa 480 grammi di patate. Che adesso vado a pelare. Le patate sono ancora tiepidine non sono bollenti, ma non sono neanche fredde, se no si sarebbero indurite. Che bello avere il tavolo pulito e poterle appoggiare qua luna, smettila. Per essere precisa vi peso le patate, adesso che le ho sbucciate, dovete sapere che le patate crude e le patate lessate pesano uguale, cioè se pesi 480 grammi di patate crude sono comunque 480 grammi, 485, 475 grammi di patate cotte, non so. Qui alla fine abbiamo 470, quindi 470 grammi di patate lessate, adesso devo frantumarle, il problema è che io non ho un schiacciapatate, cioè servirebbe quell'aggeggio che schiacci e le frulla, quindi vediamo cosa posso usare, ah, potrei usare il fondo di una pentola, tanto la devi rendere poltiglia. Uso il fondito di una pentola. No, God, please, no, no, no, Ho il mio praticissimo schiacciapatate. Riuscirò mai a fare una ricetta in modo perfetto. Quindi metto le mie patate. Se tu sali ti stendo. No, non c'è pollo qui. Giù. Pollo qui, pollo, pollo, pollo. Così. E schiaccio. Beh, diciamo che non mi posso lamentare Quindi adesso tutte le mie belle patate schiacciate Ah già, aspetta Cerco di togliere più grumi possibile Ovviamente con uno schiacciapatate sarebbe più facile e più bella anche da vedere E non tutto questo aggigigogogolo Se mi vengono bene la prossima volta giuro che compro schiacciapatate E poi nel passato avevo uno schiacciapatate Ottimo quindi, queste sono tutte le patate schiacciate. Adesso aggiungiamo la farina. Wait. Allora, cerco di tenere un po' sotto controllo la quantità di farina. Mettendo Tara, e adesso la stendo sul fondo. su, Queste cose con una mano non si fanno. Ho messo circa per il momento 130 grammi e metto sopra questo e adesso it's uovo time. Apro un uovo e lo sbatto leggermente e lo aggiungo all'impasto. Stai lì, uovo non scappare. E adesso Mescolo il tutto <ride> Che figo Mi sento come mia nonna Secondo me è troppa la farina La devo mescolare finché non raggiungo un panetto omogeneo Io metterei un altro uovo sinceramente Sì, sono troppo patatose e poco farina e amalgamo il tutto, adesso aggiungo sì questa parte di farina oh. quindi diciamo che meno maneggi meglio è però questo magari quando avrò dosi precise e non un po' tirate a caso scoperte adesso quindi il panetto è pronto deve avere una consistenza un po' compatta e adesso facciamo gli gnocchi si prende un po' di farina da mettere qua Se no si incollano Quanto mi piace pastricciare alla fine queste ricette sono per divertirsi Cioè lo so che ci sono i canali di ricette bravi Io lo faccio per divertimento Quindi prendo una, una parte della pallina E incomincio a stendere Se sono fatti bene non si sfaldano Questo sembra reggere Quindi faccio un bel serpentello Così poi la misura potete decidere voi a me va bene così perché è venuta così <ride> non mi posso lamentare e adesso vado a tagliare i gnocchetti quindi uno due e quei bei primi e continuo con il resto quindi aggiungo un altro po' di farina sempre sul fondo sento che ci sono dei grumi negli gnocchetti e li vedo anche e questo è perché non li ho appunto schiacciate con lo schiacciapatate ma a mano quindi se voi avete uno schiacciapatate usatelo io mi sono dovuta arrangiare, <ride> ma sono soddisfatta. <ride> sono facili eh, son, cioè sono riuscita a farli io poi oh sembrano belli. Poi se sono buoni dipende dal sugo. Sinceramente, questi li faccio con un sugo semplicissimo, pomodoro e um, parmigiano quindi niente di che, magari rendo il sugo di pomodoro più interessante. Aggiungendo spezie, facendola saltare con la cipolla quindi non spassate di pomodoro scaldate e basta. E um, poi il parmigiano, vabbè, il parmigiano rende tutto buono quindi ci sta, ovviamente ne ho fatti così tanti e li congelerò. Quindi adesso cerco di capire un po' le dosi che ho fatto e, e li suddividerò in base anche al numero, cioè li conto, li suddivido e poi li congelo, li metto in un sacchetto di quelli lì da freezer. E li tengo in freezer. Poi nel momento in cui vorrò utilizzarli, li tirerò fuori dal freezer, lascio scongelare e li utilizzerò. Quindi tutti i gnocchetti sono stati fatti, a parte questo, vabbè lo aggiungiamo. dai Carino. Questi sono tutti i miei gnocchetti, adesso ve li faccio vedere per bene. Faccio magari anche una foto figa. Ottimo, allora vi lascio qui. La ricetta finale che consiste in 450 grammi di patate, 150 grammi di farina di riso o farina normale. Poi dipende dalla consistenza perché la farina di riso è più volatile rispetto a quella della farina 00 che è un po' più pesa. Due uova e tanto amore! ta, la ta. precisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ho fatto ben 120 gnocchi, l'una batti 5, no non è entusiasta, dividerò in 3, 4, 8, 12, 40 gnocchi a, a pasto, Top. Prendo questi sacchettini per il gelo e li riempio. Ecco i miei sacchettini che vanno direttamente in freezer Porzionati e pronti per il freezer Ecco quello che nessun blog di cucina vi fa vedere Cioè la pulizia dopo lo spantazzo e il divertimento ah. Questo non è divertente